Grazie Presidente. Allora, questo è un argomento che ovviamente la maggioranza sta seguendo con moltissima attenzione. Noi abbiamo iniziato un percorso eh, dove abbiamo individuato la gara a doppio oggetto come lo strumento ottimale per poter eh, dare una soluzione che possa salvaguardare l'occupazione e allo stesso tempo permettere a questa città di poter avere un uh, servizio di, uh, di qualità. Eh, abbiamo avuto delle osservazioni dall'autorità garante del mercato sul quale stiamo facendo delle valutazioni, eh, noi riteniamo che comunque questo sia il percorso migliore che si, può, si, che si deve portare avanti pertanto noi voteremo eh, negativamente a questa, a, a questa mozione. Eh, voglio dire che per quanto riguarda i eh, licenziamenti eh, individuati da molti servizi su ATAC in realtà... Eh, questi sono dei passaggi di appalto e, per, e invece per quanto riguarda i eh, 30 licenziamenti degli impiegati è, in, è attiva in questo momento una procedura di sospensione di questa, eh, di questa procedura di licenziamento. Eh, noi stiamo ponendo una grandissima attenzione a questo tema, a questo tema e continueremo a farlo. Grazie.